Ho conosciuto tua nonna nella primavera del 1940. Lei era dolce e bellissima, proprio quando il mondo stava per diventare violento e orrendo. Pochi giorni dopo mi spedirono in Grecia a combattere quel popolo che i libri mi avevano insegnato ad amare. Se sono sopravvissuto a quegli anni di fame e paura, lo devo a tua nonna, Io le avevo chiesto di aspettarmi e lei mi aveva fatto promettere di tornare. Nelle notti di guardia mi sono costretto a tenere duro perché l'avevo promesso a lei. E quando sono tornato è stato bellissimo. Vedi, se io non avessi scelto di resistere, se io mi fossi arreso alla paura non sarei qui con te ora a condividere questo momento. Se avessi mollato, tu non saresti qui. Quando il tuo bisnonno se n'è andato, per la prima volta ho avuto paura. Dove prima c'erano i suoi abbracci, ora c'era un vuoto. Ma poi mi sono ricordata delle sue storie, del suo coraggio e del suo amore. Ho scelto di tenere duro anche io. E se avessi mollato, tu non saresti qui.